Se prima dovevamo correre adesso dobbiamo sprintare e scattare, nel senso che siamo entrati ufficialmente nella zona rossa, per cui da adesso giù la testa è a fuoco fino alla partenza da Giappone. Dovremmo essere in mare il 8 di settembre. Oggi è il 28 di agosto, per cui sapendo che saremmo in un cantiere per rimettere la giglia dal 4 al 7 dobbiamo essere con la barca pronta venerdì sera. Il giovedì e venerdì si farà la botteco con tutto l'adesivo nuovo dello sponsor, quindi la Barca si mette l'abito nuovo e faremo il meglio e anche di più con quello che abbiamo